E io come faccio? fai? Però... Oh, porca, <tell> oh, tevolo, porca madonna, porca madonna, e su, porco Dio, e su, e te! porca madonna, mi roppi lo telefono, mi roppi, e su, Dio fa la neve, e su, porca madonna, e su, mi, mi spacchi lo telefono, santa madonna, santo